Allora ringraziamo della, della, di, di tutta questa assistenza, di tutta questa eh, come si dice? accoglienza, di mm -hmm. tutto, tutto durante il percorso, eh, siete stati premurosi, eh, ringraziamo. Eh, e Speriamo, di Speriamo di rivederci ancora presto. Sì. Voi in Italia, rossa? Rosa, Monte, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa. sappiamo che colore è rosa, erano bravissimi siete stati veramente splendidi molto simpatici l'unica cosa che razza non ride mai è sempre serio ma so traducilo e no, siete stati veramente le guide erano molto brave, molto premurose molto preparati tutti siamo molto contenti di essere venuti a vedere questo bellissimo paese siamo contenti della vostra collaborazione della vostra agenzia Monterosa Trekking è stata perfetta qui in Nepal, ci siamo trovati benissimo, grazie a tutti.